Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su Super Smash Bros. Ultimate Allora, in questa parte continuiamo l'avventura, ovviamente Sì Allora, dobbiamo andare a catturare i Pokémon No? Non è vero, quella è la scorsa spingi. parte Vi, vi piace Pokémon? Mettete like, se no cancelliamo la serie No, non è vero, non vi ascoltiamo non Allora, non andiamo da qua, Bartolo mio. Bartolo in difesa, io uh, c'ho il lancio, sì. Sì. Ok, uh, sì, si inizia proprio colazione. Sconfiggi il personaggio per vincere. Il forza parliando. Alcuni strumenti, gran numero. Ok, uh, direi che sto bene così. personaggio cambiamo però. Che tristezza! Mm. Bartolo, che c'hai? Facciamo Lucas che lo dovevo usare. Andiamo. Facciamo lui. Lucas! Lucas! Castle. Ok, comunque Lucas lo so usare bene. Sì, anche gli altri, gli altri personaggi lo so usare bene, però. Lucas è uno dei miei preferiti. Insieme a Mario, Kirby, Kirby, Mario, Pac-Man, Mario.. Um... Mart, Donkey Kong. Praticamente no, quelli che abbiamo no, già. <ride> Piranha Play. Ah, comunque Ecco cosa appariva. Ci sono, ecco, pariva, ci sono anche curantini. Fuffi, l'abitante e l'altro abitante. L ho distrutto la casa vabbè questa è la, la dimostrazione del potere di lucas distrugge le case pk pk fire pk fire pk fire pk fire le mansions no c'è l'abitante pk sprayer e mi mi sa che devi uccidere solo Falco, sì, vero? Sì, ma davvero, guarda, non avrei mai capito Non lo sapevo. Da solo Ma io un altro abitante La nazione Non riesco a capire più chi sono Io picchio tutti allora Sì, è vero, Luca è un po' simile Ora non, non apparirò più però, eh No, sm hanno smesso di apparire Solo che basta uccidere Falco, però non ci riesci Sai com'è, lui è quello con più percentuale pure E appunto ma e no! Allora gli dai un pugnetto e vola! Uh! Ma Franco che tristezza! Lo, sai di, lo so che stai morendo, però dai! Juate! Ecco. Vuoi continuare? Ci credo contro quattro persone! Non riesco a prendere. E lo devi uccidere subito! No, ma il problema è che è pure lo scenario che dà fastidio! E lo devi uccidere subito! Cioè per te è facile, tu spabbi le bosse con Kirby e basta. E eh, farlo pure tu. No, Tanto so CPU. No, se c'è più. No, si spambo è brutto. Ok. È un disonore spammare. Vabbè. Eh, vabbè. <ride> <ride> Guardate la dimostrazione dello spam. Guarda. Non sa nemmeno lui cosa sta facendo. Ma smettila di parlare! No, non si di parlare, siamo in una repubblica con il diritto di parola. La libertà di parola. Tutto di parola. Ma cos'è? Sembra una, una, una canzone da, da lento. Da ballo lento, cioè... Ah, ti ha catturato. Sembri una mosca. Comunque io facciamo che al primo tentativo uso il personaggio che, che voglio usare. Al secondo uso, cioè se poi failo io e poi faili tu, uso quello che, che penso sia il mio... Cioè, se, e se, se ho failato prima io, cioè se hai iniziato... Uso, uso, la uso il personaggio che voglio usare. Però se vedo che, che hai avuto difficoltà tanta. che okay, Bartolo, il al del terreno soporifero mm. Mm. sembra utile ok, okay uh, sì, sperabilità naturalmente terreno soporifero c'è soltanto l'immunità, non c'è la resistenza, visto che. Cioè non c'è oh, che, che resistenza dovrebbe stare? Appunto. Allora devo fare. Fai qualcosa. Altro, Ashley veramente. mizuki Robins. What? Ok, Fuffi. Another code. Devo prendere non bongo bene lo e poi cosa ti dice l'emico diventa invisibile ecco non c'è cioè ci sono quelli di, di contro l'invisibilità però non ce li hai ancora comunque dovresti andare a recuperare quegli spiriti che hai mandato vedi te avevo detto dopo uh -huh. facciamo che uso sempre i soldi uno e due <ride> E non hai cambiato i comandi. Ma niente, dai. Tanto lo uccido su. Ah, c'è pure villager. Ecco. Non lo uccido Beh, Beh, villager. Ah! Il <ride> villager che è invisibile! Tutto in questa cacchio di casa! In battaglia! Ah wow! Devi uccidere pure il villager. Non sono fuffi. Fatto! Ah! ah Bravo! Ah, ah, ah. Aspetta, hai vero, tu mi devi dare. Immunità al terreno eh, nebbioso. Tutti immunità al terreno. No? Nebbioso. Cioè un dato tipo tre al, al, al terreno sì, immunità era al terreno appiccicoso. Due al terreno in fiamme. Mamma mia. Lo... C'è un personaggio. No, aspetta, devo andare a recuperare i tizi dalla miniera, come dicevi tu. Quali tizi della miniera? Ma me l'hai detto tu? Cosa? Gli spiriti della miniera devo dovrebbe... Ah, è vero. Quindi dove era, dove era il tizio? Qua? No. Puoi andare anche nel menu. Menu quella attività. Grotta. Grotta. Che dici rimangono sempre gli stessi? Io mando quelli che non mi servono a nulla. O okay, che tipo c'ho il doppioni. Mi sa quali puoi solo ritirare. Eh, vabbè. Tanti livelli, oh. Sì. Ah no, no, li puoi mandare. Quelli mettiamo... che ti danno di più e che sono combattenti. Ah, questo per il momento Non penso. è combattente quello che dovrei mettere per foto combattere. perché così salgono di livello tipo quelli di livello 1 mandali questa si sì? no come ma non cliccato no. vabbè lascia stare ma niente ah dammi aspetta mi devi dare una, una cosa da fare allora andiamo, dove andiamo, dove andiamo? Andiamo di qua. Sì, aspetta di qua. Lì non ci puoi passare, c'è cioè, c'è una cosa da fare. Andiamo qua in alto allora. No? Lì no. non ci puoi andare. E noi ritorniamo dove siamo. Adesso bisogna andare allora. si sì, questa specie di scappa. Ah, ok. abbiamo okay, andiamo da verso la città no, ah, no. Certo. Ok, mm. allora di qua. Calciatore di Pocket Football, wow. Mi intendo Pocket Football, matematicamente. Oh, sempre sti video certo gen. Ma se qua, mm. sì, qua soffissa con Mario Crossi, no. No. Mm faccio il giocato sennò più forti, il nemico mi stanno tolare gli strumenti intero esercito, intero esercito. Ah. che è intero, è scritto, eh, un intero esercito? c'è scritto configge l'intero esercito e mettiamo questo così a tiro e usiamo Kirby, Ah non hai cambiato tu qua Quindi, usiamo Kirby Così.. che hai messo se avevo già cioè se avevo, era già quello che volevi è perché mi ero dimenticato che tu non te l'hai dimenticato. Mini pure. Quindi io, io volo e li schiaccio. Così. Non fai prima aspirare e spararli. No. Sì invece, solo che sei stupido lo capisci. Sei come bella... ah, il... Ah, c'è il pallone da calcio. Ma davvero? Cioè il calciatore di pocket Putbull, pocket, pocket naturalmente. Wow! No! Wow! Ah, ma pu stavo pure che un l'attacco smash Wow! wow! Eh, ma questo è troppo facile, cioè non si colpisce nemmeno. Eh sì, è di... è di due stelle soltanto. Vai! bravo che faccia fatta no, no, no. Okay. ok aumenta potenza la, la spara perché non calci uno stanci rocce sporgenti no non mi interessa ok vediamo un uh, personaggio andiamo di qua Roy Campbell la difesa del B-comenter accade dopo oh, la potenza con del b Ok allora difesa e poi sì, 1 uh, e due. Non leggi neanche le cose, non cambia il personaggio. Certo che ho letto le cose, infatti stavo andando a cambiare il personaggio. Genio del male. Usiamo Pac-Man. No, Pac pa pa pa pa pa pa pa no usiamo Mario. Olimar non l'hai mai usato. Olimar, Olimar. Senti, Olimar non, non piace a nessuno. Non si sa nemmeno perché è il Se togli la L Mario con. Olimar e Mario con le, con le lettere. Scambiate. no no si togli la L olima olima initiation... se togli la L hai detto la R la L e comunque sarebbe Mario haha vuoi prenderlo con la tua amica eh ma magari è troppo più. e poi mandalo fuori. Devo fuggire, questo mi vuole uccidere. spacca la parete e mandalo fuori. No, si quasi deviato il viso e la una spada. Non puoi parlarlo per sempre. Sì. Ok, ora mandalo fuori. Fai degli attacchi che lo mandano. che lo spingono. <ride> si è ricreato il muro. Cioè, Zerique... Sì, la parete, va Non quella. Frente. Eh. Quindi puoi ancora usare quella tattica. Come io l'ho penso. Ah. <ride> <ride> sì, sei sugli la no. no. No. Ha detto, ora basta, è troppo forte, non riesco a batterlo. Ma poi la schivata che ho fatto, troppo epico! Sono fortissimo! Sì! sono vanitoso, mi vanto! Sì, sono troppo forte! Non sei vanitoso, lo so. Sei egocentrico. Mi vanto. Oh vabbè. Quanta roba c'è là sotto? Eh. Facciamo che andiamo da questo lato. Spetter Knight. è vero, Specter Knight. Richter. Richter. Non so come si pronuncia. Richter. No, Richter. Richter. Con la CH. Ci Sì, ma è comunque Richter si legge Richter in italiano non si può leggere Richter ma in inglese è Richter vabbè ma è comunque Richter no non è Richter Rick è C-H C-C-K pac -Man? non lo sai usare l'ho messo casuale mentre stai discutendo sul nome di un personaggio dei videogiochi eh, Che tu non mi dai ragione se io ho ragione ho ragione io ho visto i trailer dei personaggi di smash e allora che Tu hai mai visto i trailer dei personaggi? Di certo che li ho visto. Oppure, oppure ehm, Vai, veloce. Inizierà l'incontro con la faccia della morte. non, non me frega niente. Se non ti ha dato nessun consigliato, perché allora non sei andato subito? Perché volevo leggere. Mi devi leggere prima quelle cose. Così mi adattavo alle cose. Lo scusario è pure bello. No! Non lo volevo mandare no. via! Non lo volevo, volevo suicidare Eh, mi dispiace. Non eh, eh, ci penso io a batterlo. Non preoccupare. Con la sua stessa tattica però, eh. Pronti? Via! Questa volta non sono stupido, non mi suicido. Sì, è, è ti pure. Avevi la vittoria in tasca. Sì, certo. Però non l'hai presa. Che il fiore di fuoco mi rende perché. Ho pensato a una pianta piragna con il carry piccante. E' diventato una fire piragna. Pianta falò. <ride> Ho lanciato via il fiore con un uppercut del con un calcio uppercut aspetta perché sei così frettoloso? perché tanto so dove andare no non è vero si c'è un altro spirito accanto a Spetter Knight Vedi? è uno spirito maestro maestro wow il tizio capitan seppia no ma dai questo perché tu sei frettoloso No, è che per sbaglio ho premuto no. giù. No. Perché okay. sei per un perché non aspetta. Ma che cosa vuol dire? Ho premuto per sbaglio un pulsante! Eh. Perché non aspetta che carica. Vabbè, che Non ha senso questa cosa! Ho premuto e per sbaglio un Lo L'ottatore mi conosce il Capitan Seppia. Non è il Capitan Seppia? No, è l'istruttore di... Uh, Art Academy. Che stai dicendo? Non sembra affatto il eh, capitano capitanseppia. Oh, Vedi no. che c'ha un, un cappello da, da pittore, quello francese. Quello francese, perché deve essere potenza francese, scusa. Quello <ride> sì, è francese. il basco, è il basco. È francese il cappello. Basco è una provincia di.. Eh, della, della Spagna, quindi. Ma è comunque il coso di attaccarmi. È di attaccarmi. Me, me, me, me. Pe ok. Ora è disponibile l'attività la dojo. Ok. Ok. <ride> tipo li posso allenare adesso gli spiriti? Sì. Per prepararli, affrontare le bici potenti. Cambiare lo stile di uno spirito, farli dimenticare ciò che ha preso. Cos? Cos? No, okay. Ah, ti stavo aspettando. Cosa vuoi fare, Ehm. Um, uh, non ho capito, facciamo tipo caveca ricevuto andiamoci di um, lui facciamo lui non è mandare troppi le mando quattro quelli che non servono tipo l'ombolo e perché quello è per potenziare gli spiniti appunto mando c'è spin quelli che non servono quelli secondari e poi ne mando eh 4. se non servono perché ma rimandano mandano dei mail appunto questi qua sono quelli secondari, quelli i secondi più forti di attacco, difesa, okay, grab e sì. neutrale. Così di potenzo nel caso li posso scambiare poi. Ok. Uh, quindi. Eh, non Niente, li lasci lì. Li lasci E lì quanto lì. ci vuole? No, sei ore, come, come le altre attività. Va bene, allora, vediamo. 30 sfere. Possiamo prendere. Sumenti di recupero più. No. Aumento, attacco un con danni alti. Può servire un bel un po'. Durata di trasformazione. Quello come super No. Scudo perfetto curativo. Uh. Non lo puoi manco prendere quello. Ah uh, Smash Meteora più. Bello, bello. Tipo il pugno meteora di mare oppure il pugno meteora quello di Quello non lo puoi no. prendere. Uh, manco quello Sì, so vedere da solo manco quello so vedere da solo e prima sei prendendo no stavo stavo girando vabbè senza strumenti di lancio mm. oppure questo scrivete più facile vengono più a lungo oppure questo lancio più direi che vi prendo lancio più no questo qui dura. no uh, qual era È questo. Mm attacco più con danni alti cioè che fai più danno eh, quando hai più di ah. ok ma è vero ma che a te i vai allora di qua si collega tutto giusto non lo so aspetta andiamo giù si sì, perfetto eh, quindi adesso andiamo qua possiamo targettare un'area e completarla tutta tipo questa no, dobbiamo andare a tutto così ok, facciamo Ashley di WarioWare ma è, ah. è leggenda, non ci riusciamo affatto Chitato. guarda il suo livello beh, allora 13.000, sicuro I il nostro è veramente... massimo è 5.000 wow uh. vabbè, lo proviamo, dai facciamo una prova se, se fallisco, fa niente. se fallisci, di... Unscorn... dai a me il controller no, se fallisco, sì. cambiamo spirito però lo giochi tu i comandi no. destro e sinistra... No, no, no, no... Se non l'hai capito... E mi dai controlli. controllo. Eh, Cosa hai capito? I comandi destro e sinistra verranno... Non te l'hai capito tu. Fai parlare, madonna. L'ho detto prima io poi mi hai contraddetto. No, no. I comandi destro e sinistra verranno improvvisamente invertiti. Gli assistenti appariranno come avversari, i tuoi attacchi netti. magici oh. infliggeranno meno danni. Ah, devo usare Kirby. Uh, lui è neutrale, facciamo che io uso attacco. Si, sì, vediamo quale è quello più forte lui, però meglio se lo potenzio uno uh, come che si potenzia? L uh, lo potenzio un pochino uh, facciamo uno, due e tre ecco ora c'è cioè, il massimo uh, ok figo, hai potenziato uno spirito inutile vero? fa niente dai tanto lo useremo altri quelli poi eh, niente, non c'è nient'altro da fare. Prendiamo Kirby per, per avere più potenza. Devo stare a quando inverte i comandi, perché se inverte i comandi all'improvviso può essere... No, non c'è uno che cambia, eh, che no. No, non... No, è, che... è impossibile, cioè non ce n'è ancora. Ah. Me li ricordo quali so non gli effetti di spirito. Non ce n'è nessuno. Ma non è, non è, non è neanche okay. ah, controllato. Ma no, lo so, non c'è... Mm. Ok, dai, devo provarci. Comunque, ah no. Non è neanche un combattente. Cioè, cioè, se.. Se non combattente. Quindi Rinkly, cosa? C'è anche Ashley di Wario. È lo spirito, Ashley. Ok, destra, sinistra e sempre... merita. Ah, no. ah, provoca. Ok. Cosa? <ride> vabbè ma Esci. il basso giù di Ridley è impossibile da vincere Aspetta Madonna La Wini Tu Fire. mi hai detto che Sì ma la W deve essere frettoloso Non passo io il controllo. Ma pure a me vabbè, Non passo dai, io il competito Muoviti vabbè, Sceglimi uno spirito Tanti non so gli spiriti da scegliere Ci sei nemmeno messo qualcosa per, per la vita più. Sì! I frutti di pacman danno la vita più. I te li sei messi? Sì! Vabbè, te li ho messi prima! Non stai manco guardando! Dove? Ma vuoi morire? Non do. Tanto non dormi! Tanto hanno molta meno vita di te, che cosa dice ti preoccupi Ah, è vero, questi sono i tuoi comandi. come si spammano molto felicemente io io sono abituato ad, non sono abituato a premere A per fare gli, si, gli i attacchi costo. gli attacchi smash senti guarda wow, che cioè che sei abituato a telecomando qui. no sono abituato ad usare il, il, il, il, il coso lì il che gioco sito oh no dai okay. Grazie a nemmeno mi... Madonna. Mia. Che cosa vuol dire mirare? Quello si fa in automatico. No. Nel senso, nemmeno aspetti che, che, si, che si inquadra Sta Erano vicinissimi. No, erano tipo lontani. Vabbè. Oh, ti faccio vedere io com Neanche come... Neanche ci di... sei messo qualcosa per aumentarti PV. Tu hai detto messi. l'hai messo. Eh. Eh. Però non ci credi. Allora... Ma ti faccio vedere perché si uccidono. Guarda come spamma i, i cani. Ma spamma cosa? Se spammando i casi. sto facendo le combo, non sto spammando come te, fai. Tu fai così, guarda, ti faccio vedere. E poi gli do i calci. No, tu fai soltanto le pieghe. Non è vero. No, Alla fine, fine le ho fatte perché ero in pericolo, quindi avevo bisogno di essere invincibile. Eppure tu dovresti. No, non è vero. più. Perché se io so le... giocare, non ho bisogno di spammare. Va bene. Ah, ti ho sì. ucciso il drago. E ora come le agisci, eh? sì. Ora non hai... È... Ora c'è paura, eh? Se no... No. Cioè io paura. Prendi sta banana! Che <coughs> okay, ho paura io adesso. Guarda cosa intendo per mirare? Aspetta che stanno proprio... Giusti, giusti, erano venti. Cioè, tanto ci muore. Ma no! Muore e basta. Dammi! Vittoria! Scusa, cosa c'è da fare? Che devo andare allo spirito, giusto? Dimmi dove andare, tanto non sono stupido. Non te lo posso, non, te, non so come spiegarlo, adesso sono un po' spirito. Vai su. <ride> certo, <ride> vai su, da quale parte, da, in quale area. Tutti vanno su, cioè, non, non vedi? Io non si capisce niente. È... What? Per questo c'è la nebbia. Dittero ladro, vabbè. Non è no, sono andato Non sono andato cose. Non ci sono troppe cose. Non lo sono più io Non userei sono cioè, posso benissimo usare la sono troppe cose. Non ci visto che quello là di prima ti sembrava più difficile. Lo di puoi fare altri... ogni volta a giro. Eh? Lo puoi fare ogni volta a giro. A giro non significa che devo per forza usarvi in ordine Può essere che una uso più volte un personaggio e altre volte no. Dipenderà cioè, dipende dalla situazione. No, era facilissima questa. Ah, per questo te l'ho fatta fare. <ride> in realtà no, che ne so io quali argomenti sono difficili. Sì, ma io appena le clicco sul controller, quindi non è che so a venire, cioè questo è facile. Ma perché cambiare ogni tre secondi? finiscine una e fai... Perché no, non si può. Perché non si può? Si può, e vuoi... Gangar. Allora, terreno, lo scenario soppuri, però ecco, vedi, ora ci serve quello là. Quale è quello là, scusa? Eh, quel cavallo di spedizione. Ops eh vabbè dai, non, basta che non vado sul terreno a ah, lui com'è uh... ti avevo detto di non mandare quelli aiutanti e di mandare quelli combattenti vabbè fargli altri dai il terreno soppori però ci sono le piattaforme di sicuro cioè non è che ti possono lasciare così uh... non è che poi l'hai tolto Perché no, ti no. ho detto di no Vabbè, usiamo no. Oh, mart come dicevi prima cambiamo le cose e eh, uh, devo mettere devo vedere consigliati se ne consiglia qualcuno non è che ne abbiamo un altro non penso proprio si spera si l'hai mandato in spazio mi può servire e poi è quello che fai i pugni dai vediamo super foglia inizia l'incontro con la super per volare mi può servire il salto per oppure attacco a, a vita perché mi può servire attacco a, a vita non lo so forse ti fa fare un la superfoglia per la vita ci sarebbe il talon. Sì. Ok, uh, let's go. ma guarda, un, piccolo, un po' sembra che no, è Non è vero, non lo assomiglia a fatto. Guarda come volo, guarda, wush. E poi quando finisci. In realtà no. Cioè li usi tutti e due insieme. No, era meglio l'attacco a vite. Così avevi pure un modo per attaccare. <ride> Attento Evo... <ride> non c'è il jetpack. E Non ti il jetpack. Il jetpack. Il Il No, mi ha fatto l'attacco a me. Il jetpack. Il Sono Il Sono Il jetpack. Sono fofavifuto. Cante! Ah va! è cioè, della vittoria! Oh yes. Che vedo dormi così tu! <ride> eh, con la spada con La spada ficcata nel terreno! E vabbè, ognuno dorme come gli piace. Pacman per esempio si stende tutto comodo. The <ride> Dele invece è un... non mi ricordo. Le dovrebbe essere. Kirby resta in piedi e si addormenta sulla sua cicla. Ti conosce un autista? Gli autobus potresti raggiungere un'altra fermata. Forse S è il tizio di Animal Crossing, è probabile. Boh, sono un sacco di Animal Crossing che hanno. Guarda c'è girolamo. È un asso. un asso. Ok. Prendi il pugnazzo. Cioè il camuro. Vediamo yeah, la battaglia senza esclusione di colpi. Personaggi. Scommettiamo che mi dà. Da... vediamo. Uh, sono stata ah. 30 minuti. Vabbè facciamo un'ultima. Scolliamo che mi dà Lucas. Tu vai e basta. No, non guarda neanche. Non mi interessa, te lo dico io, premi più. Ah, ti do un suggerimento e un personaggio che ti piace. Kirby? No. Non chi può. Sbagliato. Mario. No. Olimar. Oh, sì. Ma no, come? <ride> no, non è che. Ah, perché per mi dà sempre Kirby ogni volta che faccio casuale? Comunque mi sa che questo qui potrebbe essere niente. Eh? Mi sa che questo tizio qua forse. Oh, giro. Là. Io non me lo ricordo chi no. è autista. Eh, Però questo sembra guidare un treno, anzi no quello che è un nel largo. senso che io già ho già trovato quello spirito autista naturalmente, quindi non me lo ricordo. Aspetta, ma quello che sta guidando è l'incattone. Sì Perché? Perché c'è una cariola che. C'è pure lo spirito, King, uh, king cartone, sì. Link cartone e eh, eh, ah, poi visto. un altro tizio. Tre vista. Eh, Treviso. Bye bye. Cioè Marco, se riesce a morire contro uno così nabbo, veramente.. Nabbo, asso! È un passo prima della leggenda. Un passo, un asso prima della leggenda. Ah, che. Okay. Cioè questa è la barra special completa. Ah, quindi mi faccio attaccare. No, invece, devi ucciderli tu. Attenzione, si whooplet. Ah, è veloce che mo... si, si sposta lo schermo. Comunque si hai ragione, un po' spam. No, un po'. È usato solo la pietra da quanto mi ricordo. Non quanto... ti riguarda niente la mia battaglia. ma non è morto nessuno! Ma va. Ok, è morto un aiutante. Vabbè, tanto vabbè. Usalo con saggezza. Eh, usalo prima di morire. Usa la bar. forza. Vai ora! Fa niente le presioni. no yeah. questo non ho fatto mezzo danno. <ride> è morto da solo! E' il terreno congelante! A due sono le cose, o ha sbattuto contro quello che, che hai mandato a volare e quindi è volato pure quello uh, soluzione 2 se suicida secondo Fuori. me si è messo a volare e poi Vabbè, è... comunque. Uh, la esce. prossima volta sconfiggeremo birro e fido birro è un po' ubriaco però non è colpa sua dove pensi di andare? vai esci un attimo guarda quello ci vediamo alla prossima parte di Super Smash Bros Madonna. Brawl Ultimate Melee 64 DS 3DS U. Alla prossima, quindi Ciao, ciao, ciao